Simone Licomati, del settore relazioni internazionali del Comune di Milano. Buonasera a tutti. E, um, innanzitutto volevo portare le scuse di uh, Stefania Amato e Cinzia Tegoni del Comune di Milano che non sono potute essere qua a causa di impegni imprevisti e inderogabili. Um, sono qua per parlarvi di due iniziative uh, importanti promosse dal Comune di Milano che sono di, di, due, di due diverse nature, una internazionale e una locale. La prima è il Milan Urban Food Policy Pact e eh, quella a livello locale è l'adozione la, della food policy cittadina. Il, il Milan Urban Food Policy Pact è un patto eh, firmato da eh, 116 sindaci Um, di uh, città uh, nel mondo uh, che attraverso questa firma si sono impegnati a sviluppare le loro um, food policy cittadine nei, negli anni che seguono è stato um, un percorso molto lungo partito in febbraio 2014 da quando il sindaco Pisapia ha lanciato l'idea a un summit di sindaci delle città sostenibili a Johannesburg Um, ed è passato per tutti i seguenti step, è stato presentato alla Commissione Expo che ha adottato il progetto, sono stati invitati i sindaci delle altre città, uh, soprattutto i sindaci delle um, città del network C40 e le città gemellate con Milano. Um, sono stati realizzati tre webinar uh, di, mh, di preparazione, è stato presentato il, il progetto alla Fondazione del Principe Carlo che lo ha anche adottato. Uh, un primo meeting introduttivo si è poi uh, svolto a Londra a febbraio 2015, dopodiché si è passato alla uh, stesu stesura del patto e del framework of action eh, che lo compongono. Um, a questo patto, questo è successo tra marzo e maggio 2015, a questo patto è stato anche uh, affiancato un manuale di buone pratiche raccolte tra le città che hanno aderito, e, um, questo in giugno-agosto. Um, questo patto è stato finalmente eh, firmato lo scorso 15 ottobre uh, a Milano, a Palazzo Reale, uh, da 116 città e il giorno seguente, eh, cioè la giornata, durante la giornata internazionale dell'alimentazione, è stato consegnato a Ban Ki-moon il segretario generale delle Nazioni Unite. Questi sono alcuni dei numeri, appunto, 45 sono le città che hanno partecipato alla stesura del patto e 116 quelle che vi hanno aderito finora. Comunque c'è ancora spazio per adesioni eventuali. Eh, finora siamo un totale di 400 milioni di cittadini coinvolti, per cui direi che sono numeri abbastanza importanti. Questa è una mappa, moltissime città sono europee, ma possiamo vedere come comunque anche le altre zone del pianeta sono coinvolte e come detto appunto il patto è ancora aperto all'adesione di altri, altre città per cui eh, sicuramente si spingerà anche per fare in modo di coprire quelle zone non, non rappresentate finora. Um, questa è una foto della cerimonia che si è svolta in sala dei cariati di a Palazzo Reale a Milano, tutti i sindaci o vice sindaci o rappresentanti di queste città erano, erano presenti. E questa è una foto della consegna al segretario delle Nazioni Unite Ban Ki Moon che ha voluto anche sottolineare come eh, l'importanza dei sindaci e dei governatori locali in quanto implementatori delle azioni. Per cui anche se a volte eh, alcune linee vengono da altri livelli più alti, più come, magari nazionali, comunque ha sottolineato il loro ruolo mh, in qualità di implementatori, operatori sul terreno. Di queste, di queste azioni in più c'è anche una, una frase abbastanza simpatica um, quando ha sottolineato che nella lotta contro la fame c'è bisogno di tutti stilisti, diplomatici, imprenditori rockstar, leader, leader globali um, l'advisory group è il gruppo che ha sostenuto uh, la creazione del patto è formato da diversissime istituzioni dal rappresentante speciale per la sicurezza alimentare e la nutrizione delle Nazioni Unite, alla FAO, al programma di sviluppo delle Nazioni Unite, eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Commissione Europea, eh, diversi ministeri italiani e eh, molti network internazionali di città come C40, eh, la Global Alliance for uh, the Future of Food. Um, come funziona, come è articolato il patto, vi è un preambolo in cui si enunciano i motivi eh, per cui questo patto diciamo, si, è neso, si è reso necessario eh, dall'urbanizzazione dall alla, alla inequità della distribuzione del cibo eh, nelle città. Eh, una parte di commitment che è quella che è stata firmata dai, dai sindaci. E tra le cui clausole c'è anche quella di usare il uh, quadro d'azione, il framework of action come punto di partenza per affrontare lo sviluppo del sistema alimentare urbano. Um, quindi si passa al framework of action uh, uh, reale uh, formato da 37 input che sono raccomandazioni alle città su come su quali linee eh, devono eh, indirizzare le loro, le loro food policy. E in più, come vi dicevo, vi dicevo prima, è stata anche ehm, eh, sviluppata, elaborata una pubblicazione sulle buone pratiche eh, raccolte tra le città che hanno aderito, eh, sono state raccolte 49 buone pratiche e, ehm, elaborate in una pubblicazione della Fondazione Feltrinelli, nella collana Utopia, che tra l'altro trovate nella chiavetta USB eh, che c'è al banco registrazione qua. Um, il proseguo delle attività prevede un. Uh, è ancora in fase di sviluppo e di definizione, però contiamo di organizzare un uh, incontro annuale o biennale di tutte le città firmatari del patto um, in cui uh, verrà assegnato un premio al miglior progetto uh, implementato. Oltre a un lavoro di coordinazione day by day, per le città e tra le città in modo che eh, potranno sviluppare eh, la loro food policy anche in collaborazione eh, tra di loro. Eh, questo è quanto per eh, il milan Urban Food Policy Pact, ehm, adesso vi spiego ehm, l'altra iniziativa importante di questi ultimi due anni ehm, di Milano, del Comune di Milano che è la, eh, lo sviluppo e l'adozione della food policy cittadina. Eh, anche questo, scusate la, la presentazione un po' mh, sfalsata dal fatto da alcuni problemi di programma, PowerPoint, Open Office, comunque il contenuto è là. E, um, il percorso verso la food policy si è articolato in quattro fa fasi: ehm, essenzialmente un'analisi del sistema cittadino, eh, un coinvolgimento di tutti gli stakeholder del sistema alimentare, tutti i portatori di interesse nel, eh, nel processo di consultazione l'adozione formale eh, della food policy da parte del Comune e la quarta fase è l'avvio dei progetti pilota, quindi se analizzate, eh, essendo stata approvata da poco il 10 settembre, ci troviamo un po' tra il Duomo e la Lampadina in questo momento e stiamo per far partire i progetti pilota. Uh, L'analisi dei punti di forza e di debolezza del sistema alimentare milanese uh, è stata una ricerca portata avanti da un gruppo di ricerca che si chiama ESTA che ha analizzato come <coughs> uh, il tema cibo tocchi uh, tanti e diversi uh, argomenti uh, della, della città e questi appunto sono la governance, l'educazione, gli sprechi, l'accesso, uh, il benessere, l'ambiente, l'agroecosistema Uh, insomma una miriade di, di, di argomenti interconnessi che spiegano quanto questo uh, il tema del cibo sia trasversale a tutta la vita della città e quindi anche di ciascun cittadino um, qui um, vi spiego il processo di consultazione che come, come vi ho detto è stato partecipativo e um, dal, da febbraio 2015 quando uh, c'è stato un workshop con la giunta comunale che ha espresso Uh, quali sarebbero le sue priorità, si è passato a sentire uh, tutti i portatori di interesse nel, nel campo alimentare, per cui abbiamo sentito il terzo settore, uh, il mondo dell'innovazione, cioè uh, le imprese, start-up che si occupano di, di cibo. Uh, sono state consultate tutte nuove, le nove zone della città di Milano, che sono divise in nove zone. in uh, in diverse consultazioni eh, sono state sentite le imprese. Eh, questo lavoro è stato presentato alla Commissione Expo che ne ha eh, approvato e integrato alcuni contenuti per arrivare a un town meeting, eh, una, una riunione cittadina in cui eh, i rappresentanti di tutti queste di questi settori hanno potuto votare. Ehm, con una discussione guidata e frutto del percorso precedente hanno potuto votare quali sono le um, priorità della food policy di Milano. Um, tutto ciò si è messo in una delibera uh, che è stata approvata per il Consiglio il 22 settembre e il 10-11 ottobre approvata dal Consiglio, per cui è, è una legge del, del Comune. Questa è una foto del town meeting, potete vedere i vari m, gruppi di lavoro... E questa è una foto dell'approvazione de, da parte del Consiglio. Che, um, di cosa si compone la Food Policy di Milano? Di cinque linee guida. Queste sono, um, sono garantire cibo sano e l'acqua potabile sufficiente, quale alimento primario per tutti, promuovere la sostenibilità del sistema alimentare, eh, educare al cibo, lottare contro gli sprechi e sostenere e promuovere la ricerca scientifica in campo Agroalimentare. Uh, le prossime slide sono il contenuto de da delibera, uh, esattamente quello che c'è, per cui vi farò un piccolo riassunto per non, non eh, annoiarvi troppo e non tirare troppo in lungo. Per quanto riguarda uh, garantire la linea che prevede di garantire cibo e acqua uh, per tutti, <coughs> le, le azioni che si prevedono sono quelle di esercitare un ruolo attivo nella fornitura di cibo e acqua da parte dell'amministrazione comunale in maniera sostenibile e, sostenibile e per le fasce più deboli della popolazione, farlo anche in maniera geografica, cioè in ogni quartiere, e promuovere l'agricoltura urbana. Alcuni dei mezzi che si sono pensati per questa linea sono l'implicazione di Milano Ristorazione, che è l'azienda municipalizzata che gestisce le messe scolastiche per un totale di 80.000 pasti al giorno... Ehm, l'adozione di buoni spesa e social card che siano legati alla produzione locale ehm, l'implicazione dei servizi sociali in tutta questa, in questa linea e oltre alla destinazione di ehm, aree agricole urbane per l'agricoltura <coughs> eh, per quanto riguarda la promozione della sostenibilità del sistema alimentare eh, si pensa di facilitare l'accesso alla terra Um, anche per esempio attraverso l'inserimento di criteri di qualificazione della produzione agricola nei bandi per assegnazione della terra, favorire in generale le attività agricole, sostenere l'innovazione sociale, tecnologica e organizzativa nelle attività della filiera agroalimentare. Questo può passare attraverso attività di green public procurement o um, attività per accorciare la la filiera alimentare. Um, sulla linea d'azione di educazione al cibo, um, quello che si prevede è di sviluppare uh, delle linee guida sulle diete sostenibili e diffonderle nelle scuole, ma anche nei luoghi uh, non convenzionali pubblici e privati, tipo i mercati, tipo le mense delle aziende e um, questo tipo di luoghi. Il tutto diretto a tutte le fasce eh, della popolazione, di età della popolazione e, e anche e soprattutto ai, agli operatori commerciali che devono essere sensibilizzati in questo senso. <coughs> um, sulla linea di lotta contro gli sprechi invece um, vi, vi saranno campagne di educazione alla lotta allo spreco alimentare. Eh, vi sarà, prevediamo di promuovere eh, il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e di applicare i principi della chiusura dei cicli di materia ed energia in ottica di eh, economia circolare. Um, alcuni strumenti trasversali a tutta la, la food policy saranno eh, l'inclusione del personale dell'amministrazione pubblica che comunque eh, conta un bel battaglione di 17.000 persone, quindi 17.000 famiglie, um, lavorare con le municipalizzate del comune come Milano Ristorazione o altre e um, la costituzione di un consiglio metropolitano del cibo, e um, è un programma di monitoraggio e valutazione di, di tutto il programma. E, um, questo è quanto, e vi ringrazio dell'attenzione.